I giovani caregiver hanno diritto a non essere giovani caregiver, servono maggiori politiche a supporto delle famiglie e che permettano ai ragazzi e ai bambini di essere semplicemente dei bambini e ragazzi.